Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vi avevo promesso che avrei testato diversi prodotti per la skincare, ho iniziato ed ho iniziato provando un po' di mousse detergenti per il viso. Sapete che io amo fare la doppia detersione perché la trovo adatta al mio tipo di pelle che è, mi sta tenendo a grasso. Quindi, solitamente utilizzo sempre ed è con la doppia detersione un prodotto in schiumogeno perché va a rimuovere bene mh, tutto l'olio dal viso. Però io ho una mousse preferita che adoro, che adoro ed è, e continuo sempre a riprendere, ed è lo spumone di Vera Lab. Quello lo adoro, penso che sia il prodotto perfetto per la mia tipologia di pelle ed esigenze, perché poi dipende se lo utilizziamo con le mani oppure con una, di quelle, spu, eh, di quelle spazzole, che vanno a ruotare sul viso, quindi ci vuole un po' troppo corposo, oppure con quelle in silicone, tipo il foreo, e quindi ci vuole un altro tipo di prodotto, quindi io con lo spumone mi trovo benissimo. Un altro tip, e sapete di cosa sto parlando? Cioè lo spumone? Perché adesso vi mostro la clip di come si comporta a texture. legge premessa mh, nel tempo di prodotti che ho provato ne ho trovato solamente uno molto simile che però non è uno non ho qua neanche due era una collaborazione che ho fatto tempo fa del marchio atena ma è costosissima costosissima e quindi ho pensato di non proporvela neanche quindi oggi andiamo alla scoperta di altri prodotti in commercio a prezzi più accessibili e a vedere se qualcuno si corrisponde un pochino al mio amato spumone oppure se magari è anche meglio perché no, andiamo a testare assieme allora vi mostro uno che si è suicidato ed è il Clinique poi abbiamo i Culti di Lolla che non c'è più di Cosme ma è ancora in commercio e quindi ve lo mostro Codalí, questo è Fragolosa di Bibliotipi La Rosa Canina, Astra Skin Mousse e per ultimo Dove Mousse Detergente per il viso. Allora direi che foglia alla mano perché ho tutti i prezzi, Partiamo allora. Partiamo con il Codalí di cui avevo una mini size e quindi non sono andata a ricomprarvi per mostrare nel video la taglia intera. Questo è un 50 ml, ma comunque sia. E aspettate perché i prezzi allora: 50 ml un formato mini size, formato vendita 7,70 euro. Se no, 150 ml 15,50 euro. Di questo prodotto che è una mousse detergente con i fiori di vigna ed è. Come si usa le eh, la schiuma detergente? Dopo lo struccante in olio o burro si applica la schiuma e si rimuove tutto perché va a assorbire l'olio e il burro, quindi la parte grassa che abbiamo sul viso. Quindi deterge molto me meglio ed è, aiuta anche a rimuovere quella parte di trucco che è, può essere rimasta. Questa mi è piaciuta, mi è piaciuta perché funziona bene, è bella corposa ed è... Deterge bene il viso, rimuove anche il make-up, e quello in eccesso, deterge bene, si può applicare tranquillamente con anche la spugna, quella rotante, la, spugna, la spazio rotante oppure il foreo, quindi con un metodo o con l'altro ma anche con le mani che è il metodo migliore a mio avviso, è perfetta, non cola, né deterge bene, non irrita, mi è piaciuta, assolutamente piaciuta. Altro prodotto che vi mostro è questo di Clinique, molto famoso, Antiblamy Solution, questo è anche per pelli con imperfezioni, stavo cercando la quantità, che è, non lo so, ma magari, ecco, 125 ml, 25,50 euro. Allora, anche questo prodotto che oltretutto è una soluzione 3 in 1, lo step 1 per... Ehm, la pelle con imperfezioni mattina e sera. Questo è valido, funziona, è bella corposa, va bene con tutti gli utilizzi. Spazzola, spazzola di silicone, e mani. Va bene sempre. Rimuove il make up. Si, sì. parliamo sempre di make up residuo perché prima abbiamo struccato. Questo è il residuo, i residui che sono rimasti. Deterge bene, non secca, non irrita. Mi piace, ma ha un che ha un Forte odore alcolico, Proprio, se sento, sento l'alcol però andando a leggere la lista ingredienti, l'alcol non è presente quindi non so che cosa sia, ma lo sento alcolico e anche sul contorno occhi mi dà fastidio quindi va benissimo per il viso. Ma attenzione a fare una cosa completa perché mi dà un po' fastidio, forse per il fatto di essere con eh, anti blemish solution, anti imperfezioni. Potrebbe essere questo un po' aggressivina. Non è che irriti o secchi, ma è potente, però eh, mantiene le promesse ed effettivamente corposa sì, non come lo spumone, ma è corposa e funziona bene. Le promesse le mantiene tutte, assolutamente, ma andiamo avanti. Veniamo ora a due mousse, parto prima con una e con l'altra, che invece hanno un livello di corposità molto diverso, sono molto più blande, molto più acquose e si sì, fanno una mousse, che però va utilizzata solo e esclusivamente con le mani perché con altri dispositivi cola tremendamente partiamo con hey cuti by Lolla questo è lo Stay Clean Fluffy Blue il blu è quello per la pelle mista c'era anche quello rosa che era per la pelle secca questo è un pochino più eh, potente allora confezione da 150 ml e viene 12 ,90 euro è più delicato è più meno meno schiuma ed è più detergente fa il suo lavoro perché rimuove bene l'eccesso di trucco che è rimasto di olio lo rimuove però cola tanto Cioè, proprio appena lo metti sulle mani che fai così non c'è più schiuma è tutto liquido e tende ad irritarmi gli occhi quindi anche in questo caso ed è, se per caso lo metto sulla fronte che inizia già a colare mi fa bruciare gli occhi, quindi attenzione a questo è un po' aggressiva però eh, si sì, fa il suo lavoro come detergente per il viso perché come schiuma non la parlerei di schiuma, la schiuma davvero dura pochissimo però è un detergente che fa il suo lavoro soprattutto nella doppia detersione Preferisco poi prodotti più schiumogeni, devo ammetterlo. Altro prodotto più delicato, quindi non è quella mousse corposa, è la BioBoutique la rosa canina, mousse detergente struccante, fragole e panna, della linea Fragolosa. Allora, eh, prezzo, prezzo, prezzo, prezzo, eccolo, 150 ml, 11,90 euro. Questo ha la particolarità di sapere di panna e fragola, cioè, mentre lo applicate... Anche così un po', ma ecco, sto muovendo solo l'aria, sa di panna e fragola, c'è cioè una cosa fantastica, vedete anche voi che un po' di mousse, c'è più, non c'è più, è più delicata, è molto più delicata come mousse, meno, e cioè è più corposa di quella della Lolla, ma meno degli altri prodotti che avevo mostrato prima. Il profumo non persiste, quindi si sente mentre lo spruzzate, ma già sul viso non lo sentite più. Funziona bene, usato con le mani, perché tende a colare, come l'altro, quindi è una mousse più acquosa che corposa. La particolarità è che se lo metto ad esempio sulla fronte, oppure faccio un giro, non è... io dico metto sulla fronte, perché per farvi capire come può eh, colare, però normalmente lo metto sulle mani e poi lo applico. Questo almeno non mi irrita gli occhi, almeno... Mh, è sempre un prodotto che cola e quindi non, non mi piace, voglio che lo applico così e resta lì. E mi faccio il fino di crema, di, di mousse per intenderci, quello che preferisco. Però almeno non mi rita gli occhi e trovo che già sia una cosa già più positiva dell'altro. Mi piace il profumo effettivamente mi piace il profumo lo utilizzo più che come doppia tassione questo alla mattina perché alla mattina mi trovo comunque con l'olio sul viso perché sono unta e quindi questo deterge senza essere aggressivo in questo caso funziona ma ora veniamo agli ultimi due prodotti ed eccoci qua se vi state chiedendo perché continuo a premere e ripremere perché non ho ancora trovato le pile per il telecomando quindi va bene così allora, mousse astra Astra Skin mousse detergente delicata, deterge e purifica, estratto di mirtillo acido di armonico adatto a tutti i tipi di pelle, con 97% di ingredienti di origine naturale. La quantità è un 150 ml e viene mm, 7,90€. Eccola qua. Mi piace. Non è corposa come il mio amato sfumore, ma ha una bella eh, ha una bella texture, io la chiamo texture, è bella corposa, se la applico ci vuole un po' perché scenda, cola, cola dopo un po', però ci vuole un po', la si può applicare tranquillamente anche con la, eh, la, la, la spazzola, quella rotante, tipo il Clarisonic, oppure il Foreo, perché comunque riusciamo ad applicarla sul viso, con le mani sempre mettono migliore. Non eh, irrita la pelle, non la secca, non mi dà problema agli occhi, eh, Deterge bene, rimuove tutti i residui assolutamente, prezzo più che onesto, funziona, funziona bene. Non ai livelli di, ma comunque le promesse le mantiene tutte. Ed ora invece veniamo all'ultimo prodotto, che è un po' diverso, ma l'ho trovato a Tigotà e io che sono un amante dei prodotti, sia, sia gli struccanti in burro o in olio, sia delle mousse detergenti, quando l'ho visto ho detto devo provarlo. Parlo della mousse detergente viso di Dove con eh, Faccia Cleansing Mousse per oil control, ok, per la pelle mista opacizza e purifica i pori. 160 ml di questo 5,95 euro. Allora, più che una mousse, questa è una schiuma, è una schiuma. però è particolare, è particolare ma è corposa, mi piace, scrocchia, fa le bollicine, mi piace, è corposa, ed è la posso applicare, ora che lo applico ci vuole un pochino perché scenda, la posso usare con tutti i dispositivi, deterge bene il viso, non lo irrita, adatto per la pelle mista oltretutto, va benissimo con la doppia detersione e ha un prezzo più che accessibile, onesto, si trova tranquillamente ed è nei negozi per la cura dei prodotti detergenti quindi tranquillamente diverso dal classica mousse detergente e più una schiuma detergente ma per me è stata una scoperta e oltretutto mi piace davvero molto sì, assolutamente a questo punto del video che non era troppo lungo ma vi ho fatto una carellata veloce dei prodotti ne sto testando altri assolutamente sì perché il sostituto della mia amata lo spumone ormai perdo anche le parole lo spumone ancora non l'ho trovato ma non lo voglio neanche trovare, qualcosa che ci assomigli magari, oppure che trovo di meglio, che ne so. Fatemi sapere voi se avete provato qualcuno che si fa l'optin, come vi siete trovati, quali vi consigliate di più, se me ne consigliate altri, okay. fatemi sapere sempre, se vi è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!